Questa è la storia triste di cavalletti. Allora, dunque, questo cavalletto, questo treppiede, ok, ed è il mio cavalletto che avevo preso su Wish, o qualcosa del genere che come si vede ne ho usato pochissimo perché perché ogni volta che lo metto in piedi e ci appoggio sopra qualcosa, tiene bene, però, dopo un po' le gambe ci dono. Ok, e allora io non contenta questo è il mio cavalletto solito che uso per il tavolo ed avevo preso questo che non so di che marca è ma comunque l'ho pagato sui 10 euro e mi sono sempre trovata molto bene fino a quando non ha iniziato questo pernino che è in mm, plastica ha iniziato a rovinarsi dunque quindi avevo un cavalletto con il pernino rovinato, un cavalletto col pernino buono, ma con le gambe che non andavano, ho detto, anche se sono un pochino diversi a vederli, sembrano uguali, ma l'attacco è un pochino diverso, soprattutto della pallina. Ho detto a mio marito, tu che sei tanto bravo, facci qualcosa, se no me lo rifiletti, cerchi di sistemarlo, perché... E allora che cosa ha fatto lui? Invece di rifilettarmi il, la vite questa qua è quella rovinata, ecco, ha pensato di cambiarmi le palline, quindi quella che non funzionava me l'ha messa nel cavalletto che non funzionava e la pallina che funzionava, la pallina, la piccola pallina perché ha questo gioco a pallina, me l'ha messa nel cavalletto che invece tiene bene. Allora, aspettate che provo a mostrarvi, eh, questo è il mio supporto della Manfrotto, pagato un sacco ma ottimo vedete che in quello che non avvitava più perché si è sfilettato io posso avvitare a, a, a vite a vita però non si collega più e allora me l'ha messo su questo qui che adesso funziona benissimo ok infatti è bello stabile però c'è un problema non sta su <ride> Il problema è che io non ho solo questo treppiede e ho provato a limare la parte qui. Ok, la parte qui per cercare di unirlo un po' di più, infatti l'ho avvitato proprio al massimo, stretto al massimo, di più si rompe, ma fa un gioco strano. Il problema è che il supportino me lo tiene anche su, ma io non lavoro con un supportino, io lavoro con una fotocamera. E quindi adesso lo attacco, poi vi cambio l'inquadratura. Portate pazienza, ma non avendo tele non avendo cavalletti, devo fare le inquadrature un po'. Ok. Quindi in ogni momento, soprattutto quando apro lo schermo, c'è questo gioco. E quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto decidermi, vi riappoggio, per non farvi vedere questo scempio più di tanto. Ho dovuto decidermi ragazzi miei, e sì, mi sono comprata, dato che mi trovavo davvero bene con questo supporto per il telefono della Manfrotto, mi sono decisa a comprare un manfrotto ed eccolo qui è ancora chiuso allora questo manfrotto ha una storia perché me la metti un po' meglio fuoco grazie perché le, vedete la confezione che è tutta rovinata bene perché è un prodotto ricondizionato da Amazon quindi garantito ricondizionato allora il ragazzo qui che è il manfrotto pixie evo tiene fino a 2,5 kg e mezzo e soprattutto a due altezze che adesso comunque lo apriamo e lo guardiamo e al altezza 20 cm da eh, normale Stavo leggendo altre cose, ma non le trovo comunque sia sì, il pixie Vi metto il link. Ah, non è assolutamente una collaborazione, l'ho pagato con i miei soldi, e, però costava davvero tantissimo. È 45 euro a prezzo pieno, che non sembra, ma per un... Oltretutto è pesante. Per un... Mm, tre piedi che io uso solamente da tavolo, mi sembrava tanto. Fatto sta che su Amazon spesso si trovano dei prodotti, guardate nella sezione usati, vi interessa un prodotto, andate, comunque vi metto il link in descrizione, andate nel prodotto, c'è anche la sezione usati, a volte ci sono quelli usati dai negozi oppure da, da venditori privati e quelli lasciamo stare, ma ci sono dei prodotti usati che c'è scritto... Ehm, prodotto è nuovo e la confezione può risultare danneggiata ecco in questo caso la confezione è danneggiata ma il prodotto all'interno è nuovo e ragazzi l'ho pagato 29 euro cioè non sembra ma è una bella differenza comunque adesso se avete la pazienza lo scartiamo assieme che lo cerco ad aprire io questa parte ve l'avrei anche risparmiata, però il fatto è che io non so come inquadrarvi poi fate pazienza, ma dal prossimo video ci sarà il ragazzo. Una volta tolto tutto questo pacco di scotch con... Aspettate, provo a tenervi in mano, cercando di non ballare troppo. Tolta tutta questa parte di scotch con le loro indicazioni, ricondizionato da Amazon, eccetera, eccetera, la confezione è integra. È integra. E soprattutto è chiuso. Cioè, è ancora chiuso sigillato. E quindi dov'era il problema? Non capisco, ma comunque adesso lo apriamo. Oh, che bello, ci sono anche le istruzioni, no? Perché le istruzioni ne potrebbero sempre servire. Allora, via la plastica, via la carta, via tutto te... in mano. Ok. Oh, ci sono le istruzioni. Allora, questo è il ragazzo e devo dire che è pesante, bello pesante. Ha, ah, ecco, una cosa che volevo io, la vite in acciaio o alluminio la rotella non so cosa serva dovrò leggermi le istruzioni proviamo ad aprirlo via tutto ecco qua aspettate allora così è aperto ok mi sembra anche stabile ma cos'è questa rotella? aspettate un secondo Ok, allora spero che ci siate, mi sono letta un attimo le istruzioni, dunque intanto sta in piedi da solo, anche se non è molto stabile e ok. Poi, mi sono vista dietro, c'è eh, l'angolatura delle gambe, quindi c'è più o meno. In questo caso, mettendolo tutta a destra, le gambe si aprono... aspettate... Proprio così, ok? Come un classico. Mentre, lo richiudiamo. Sto facendo tutto di sinistra, portate pazienza per questo. Lo mettiamo di qui. E le gambe si aprono. Del tutto. Vogliamo parlarne? Ecco, già questo mi piace. Poi, la rotellina, lo tengo un attimo così. Cosa ho scoperto? La rotellina è per fissare la per fissare la fotocamera sopra questa pallina non è un gioco ma semplicemente che la si mette in posizione dove vogliamo e poi si blocca quindi la vogliamo così e poi lo blocchiamo e lei resta ferma così la vogliamo dritta la mettiamo dritto e lo blocchiamo oh, mi piace un sacco mi piace un sacco aspettate ancora un attimo oh adesso vogliamo parlarne no Ditemi voi se non cambia la storia è fisso, e da qui non si muove, però ha anche le, bra... le... le gambine le tre gambine. Ah, oltretutto, scusatemi, eh, prima delle gambine. Mi è caduto il foglio con le istruzioni. Perché io sono proprio una novellina di queste cose, è in alluminio. È in alluminio, quindi tutto quanto col cavolo che si rompe qui, perfetto, mi piace questa cosa. Ora vorrei provare ad allargare le gambine perché so che si possono alzare, però non so sinceramente proprio dove mettervi perché schifosamente, dato che non ho eh, cavalletti, siete sul telefono. Aspettate un attimo, ok? Allora, dunque, questa è la inquadratura migliore che posso fare. Ciao! Dunque, intanto. Penso che vi farò una foto per farvi vedere come sono messa, perché è una cosa impossibile da vedere. Ma comunque, perdonatemi se siamo per terra, ma è l'unico modo per farvi vedere tutto quanto. Allora. Ok, voglio... do! No. E poi si blocca? Sì. Quindi... Wow, che spettacolo! E poi... Ok, quindi se allungato, sarei curiosa di vedere l'altezza perché non la so. E se io invece a questo punto voglio, scusatemi, eh, allargargli di più le zampotte, posso farlo, però non ha molto senso, è semplicemente un ragnetto. allora cerchiamo di capire allora, chiudiamo le gambine ok e adesso io sarei curiosa di sapere che altezza è questa ma come faccio a saperlo? ci vuole un metro Guardate pazienza eh vi ho mai detto che sono la persona più tecnologica di questo mondo? ecco allora metro e siamo a 19 19 non arriviamo ai 20 mentre se adesso gli chiudiamo le gambine ok e lo apriamo tutto in questo modo ma la, la fotocamera la possiamo togliere? Ah, a proposito, con la rotellina si toglie. E a questo punto rifacciamo le misure. Siamo a. Devo guardare da qui 16. Siamo a 16, mentre se lo allarghiamo del tutto, quindi va a finire a ragnetto, sarà a qualche centimetro. 11 e mezzo. Non so che misure più precise precise vi ho preso, comunque sia era solo per farvi vedere il mio bambino che finalmente potrò fare dei video decenti disegnato in Italia wow. i piedini scusate non ve li ho fatti vedere sono in gomma quindi è soprattutto completamente anti antiscivolo vi metto i links, i links ciao buonanotte vi metto i link di dove l'ho preso io su Amazon ma comunque sia sì, davvero guardate ogni tanto i prodotti perché ci sono delle cose usate ma comunque Amazon lo indica sempre quindi ci sono delle cose usate eh, però vendute da amazon quindi le hanno controllati loro che quindi non è un usato ma è un può avere un'imperfezione oppure come in questo caso che è usato pari a nuovo avete proprio: la descrizione semplicissima da capire dice che la confezione può essere danneggiata in questo caso avete visto anche voi la confezione non era danneggiata è, era scocciata probabilmente c'è delle etichette sopra qualcos'altro non lo so un po amaccata ma assolutamente e avete visto il prezzo che l'ho pagato quindi io e il mio Manfrotto finalmente vi salutiamo e al prossimo video ed sicuramente avete un molto migliori. Ciao! Ecco come voleva si dimostrare, santa di quella pazienza, voi